Grazie alla vostra testimonianza, ma io devo correre subito ad affidare eh, l'ultimo degli interventi in programma a Francesco Belletti. Francesco Belletti arriva da ultimo, ma non per questo meno importante, perché Francesco Belletti sul tema sta lavorando oramai da diversi anni e anche lui ha avuto l'occasione di accompagnare alcune ricerche e alcune analisi del fenomeno lui essendo, come a me piace dire, uno degli esegeti più autorevoli del familiare in Italia, anche sul tema della famiglia che raccoglie una sfida della ricerca delle origini, ha sicuramente qualche elemento da suggerire. Qualcosa è già stato anticipato, ma io sono sicuro che lui saprà restituirci con precisione quali sono le sfide che riguardano una famiglia, quindi genitori e figli adottivi che incrociano nel loro percorso la questione della ricerca delle origini. Francesco Beh, intanto grazie eh, eh, ad AIBI per questa strada fatta insieme in questi anni, è sempre stata una bella opportunità eh, saluto tutte le persone che che sono collegate e credo che nonostante l'esercizio di pazienza che di solito esige un collegamento webinar, abbiano tutte la percezione che non stiamo buttando il tempo perché eh, tutte le cose ascoltate hanno costruito uno scenario. E Devo dire che mi ero purtroppo distratto quando eh, Gian Mario mi ha fatto vedere il programma e mi ha messo dopo le testimonianze e quindi non invidio me stesso che deve parlare dopo una riflessione che ha avuto una potenza, cioè per me andava bene chiudere così, perché eh, la forza delle storie è eh, quello che eh, convince e che soprattutto fa risuonare le, le corde più interne. Eh, per certi versi ho ritrovato moltissime delle cose di cui parlo eh, e parlo con un intervento mh, che definirei in punta di piedi, nel senso che eh, il, il grande rispetto nei confronti di chi queste storie le vive da genitori, da operatori dei servizi piuttosto che di chi come me eh, fa delle interviste, ascolta ci mette un po' di, di pensiero e di interpretazione ma di fatto, ripeto, è la forza dell'esperienza eh, io sono, abbastanza, sono tranquillo in quello che vi comun che comunicherò abbastanza brevemente perché è frutto di un lavoro di ricerca che abbiamo fatto insieme ad AIBI nel, nel, nel 2018 abbiamo interpellato una sessantina di persone, abbiamo ascoltato un po' di storie e abbiamo tirato fuori delle linee, alcune cose sono in fortissima sintonia con gli interventi precedenti quindi magari sarà anche semplicemente un, una conferma e un rinforzo di quanto per esempio Marta Casonato ha segnalato, dei punti di attenzione anche emersi dal Tribunale e, e per cui mia, mi aiuterò con delle slide. Prima di presentare le slide, direi che in questo primo ragionamento che ho ascoltato, eh, devo cambiare lo slogan che definisce la nostra relazione. Se c'è eh, uno slogan del mio intervento era: è una questione di famiglia, non è una questione di persone la ricerca delle origini. Cioè la ricerca delle origini è spesso, come dire, in qualche modo appiattita alla traiettoria di vita della persona adottata ed è assolutamente inestricabile ed è tutta sua la ricerca delle origini ma è da subito e per sempre anche una storia di famiglia una storia di relazioni una grande sfida a quelle che sono le relazioni familiari della nuova famiglia e, e l'altra questione che però aggiungerei a questo punto come cambio di slogan è che è anche una questione di appartenenza eh, cioè eh, questa domanda di, eh, di sapere le origini è, dà concretezza anche a questa esigenza di sapere a chi appartengo appartengo a una nuova famiglia ma appartengo ad una storia appartengo a delle persone che mi hanno messo al mondo senza, e, e di cui ho perso le tracce ma, ma che rimangono nel vivo della storia e aggiungerei anche che appartengo a un popolo nel senso che quello che mh, viene fuori da questo lavoro, anche fatto dentro un'associazione di famiglie come Aibi, è anche questo, cioè eh, le singole famiglie si rinforzano, mh, voi avete una rete di interazioni, di relazioni, che traspare dalle vostre comunicazioni e che fa parte del gioco, perché neanche ogni famiglia è da sola in questa ricerca delle origini, così come non è da solo l'adottato, nella ricerca delle origini adesso vediamo se le slide aiutano nella, nella comunicazione dovremmo esserci eh, dove presentazione allora ehm, 60 storie personali, un, un ragionamento che, che subisce anche le, diciamo, i cambiamenti dei tempi, le leggi, per esempio, eh, è stato detto che l'esperienza adottiva negli anni 70 era ben diversa e aveva una, una, valenza, diciamo, una necessità di essere forse più profetica. E anche il clima che si respira attorno, a questo tema dell'accoglienza, dei legami di sangue, dei legami, dei legami di, del, delle relazioni di cura è cambiato molto nel tempo in questi ultimi anni ed è diventato anche abbastanza un po' controverso se pensiamo a tutti i confini bioetici legati alla, alla filiazione. Quindi insomma questa dinamica, questo scontro confronto anche con le leggi, con le norme che ci diamo eh, è, è sicuramente un aspetto importante. Eh, ogni figlio ha una storia unica, è stato ampiamente detto, ampiamente testimoniato, anche dalle storie che abbiamo ascoltato questo, questo nodo viene fuori. In effetti poi è evidente che alcune differenze strutturali sono decisive, chi è adottato a sei mesi, chi è adottato a due anni o chi è adottato a sei o sette anni naturalmente eh, matura la sua, i suoi bisogni, matura la sua storia, matura la sua domanda rispetto alle origini in termini in termini molto diversi. Eh, un altro aspetto che mi conferma questa idea di un'appartenenza a un popolo è anche il tema dei, dei fratelli, della presenza di fratelli adottati, che spesso è una delle, delle domande, come dire, ho compagni di viaggio che, di cui ho perso le, il filo, ma che forse mi sarebbe piaciuto conoscere. E qui per esempio c'era una, una segnalazione particolarmente toccante, particolarmente vibrante di una famiglia che aveva adottato due bambine a distanza di anni, la prima, la, una manifestava un forte interesse, adottata a sei anni e voleva assolutamente conoscere la sua storia, e la, la, la prima figlia adottata che era, era stata adottata a due anni, che invece aveva costruito un, come dire, una, una mancata conciliazione con la sua storia e non capiva perché l'altra volesse andare alla ricerca delle proprie origini e questo diventava un elemento di contenzioso, di conflitto all'interno delle dinamiche familiari. Questo per dire che è certamente, questa cosa diventa evidentemente una questione di famiglia perché ai genitori poi accompagnare questi percorsi così differenziati non è proprio una passeggiata immagino. Ecco, una, una questione che in parte è già risuonata nelle comunicazioni precedenti è questo tema di una ricerca che ha dei cerchi concentrici. Cioè uno si va alla ricerca di, come dire, di se stessi, di chi sono io, da dove vengo e poi de, delle prime, una domanda sulle prime persone che, con cui sono in relazione. Chi mi ha messo al mondo? Il perché? e Come mai questa relazione si è interrotta? quali altri interlocutori c'erano cioè, nella mia storia familiare, fratelli, sorelle, parenti, e poi naturalmente l'esperienza di un'appartenenza a un popolo altro, eh, perché ovviamente eh, nella storia di un'adozione c'è anche la consapevolezza di aver attraversato un oceano, o almeno il mare, o almeno il Mediterraneo, come nel caso di Marco. E eh, eh, questo, insomma, eh, sono domande che, che si manifestano in modo molto diverso, ogni persona ha una, una curiosità, chiamiamola così in senso nobile, che, si, che, che va a cercare diverse cose. Quindi per dire appunto si diceva toccare il lettino piuttosto che vedere e sentire gli odori a sentire i rumori e i posti dove si è stati, eh, oppure una domanda sui genitori, la mamma, oppure cosa ho fatto di male io per essere abbandonato. ecco, Tutte queste diciamo citazioni, tutte queste affermazioni eh, dicono anche che eh, questa domanda sulle origini va accolta e va, va, va valorizzata, è stato detto anche questo già prima, perché molto spesso il modo in cui la singola persona elabora le sue cose può essere anche, mh, come dire, Malefico, può non rigenerare bene, non può, può essere diciamo, riduttivo delle possibilità di sviluppo se rimane come una domanda che non può avere risposta. E quindi, eh, come dire, dare spazio, dare voce, dare risonanza è un compito delle relazioni familiari. Eh, qualcuno esplicita, ha, ha, ampiamente esplicita l'idea, ma se ci sono dei fratelli che fine hanno fatto, sono, hanno fatto la stessa mia fine. Eh, per alcuni casi è proprio una vera, un, un vero interesse. E poi anche questo esempio di questa bambina che quando sentiva che la foresta amazzonica era in fiamme si preoccupava eh, perché sapeva che lei proveniva da lì e diceva ma come le mie origini si rischiano di… come vedete ci sono delle buone strategie da parte dei genitori che dice che, che, che valorizzando i vigili del fuoco italiani e brasiliani che potevano riuscire a spegnere questo fuoco. Questo, a me piace questa citazione perché rimanda al codice della narrazione, del racconto, delle storie, cioè di, di una delle modalità con cui una famiglia può accompagnare questa ricerca delle origini, perché la ricerca delle origini in fondo è un grande romanzo e tutte le nostre famiglie hanno grandi romanzi da raccontare ed, ed è anche, come dire, la grammatica delle relazioni dentro la famiglia. È uno degli strumenti più potenti nell'accompagnamento educativo ai propri figli, questo con o senza, o senza adozione. E naturalmente i momenti e i motivi per cui la ricerca delle origini veniva, è stata, emerge sono i più svariati. Un conto è la curiosità della, della tarda fanciullezza, un conto è la, la domanda ribelle dell'adolescenza e molto spesso la, diciamo, la ricerca delle origini diventa uno strumento in una guerra dentro le relazioni familiari, e, oppure il rifiuto, come, eh, come si dice. Eh, anche qui ci sono eh, diverse citazioni che eh, dicono come dire il complesso la complessità dei sentimenti, del vissuto delle persone che, che si mettono in pista per una, per una ricerca delle origini. Alcuni ricordano addirittura di aver avuto un gruppo di amici dentro l'istituto e, e volerli ritrovare o almeno recuperare questa storia. Eh, è come dire, insomma, sono, eh, è, è tutto a, a, a, sono tutti sentimenti a cui dare risonanza, sono tutti sentimenti attraverso cui procede un processo educativo nei confronti del figlio accolto. E anche qui a volte la ricerca delle origini diventa quasi una provocazione nei confronti del, del conflitto adolescenziale, eh, salvo poi magari consolidarsi e diventare più, più, più consistente proprio nel suo contenuto e non solamente un pretesto per la, per, per la rivolta. Eh, anche Forse vale la pena anche di legittimare la, il fatto che per alcuni la ricerca delle origini è una domanda che non si pone o perché è troppo faticosa o perché non, non, non interessante anche qui eh, non è che sia prescritto da un protocollo eh, che la ricerca delle origini debba far parte inevitabilmente di una traiettoria di vita, di un'esperienza de, un familiare, della domanda della, di, di, di, un, di una persona adottata. E naturalmente qualche, qualche dritta su come i genitori si adattavano o possono adattarsi, possono far fronte a questo tipo di, di, di sfida, eh, dalla ricerca era venuta fuori. Come vedete, eh, più, che, più che del mio c'è proprio il tentativo di dar voce a una serie di quadretti che credo che saranno molto meglio presenti nelle storie concrete di tante famiglie adottive. Comunque le sfide per i genitori potevano essere quelle, in parte già dette dalla, dalla Casonato, accompagnare la domanda custodire i tempi e le diversità dei tempi e dell'età, fare i conti col tema della verità che, non, che ha tutta una serie di esigenze per essere una verità benefica, accettare e accogliere i dolori e le ferite e saper attendere e insegnare l'attesa. Eh, dal punto di vista dell'accompagnare la domanda eh, anche qui un libro sulle storie personali, addirittura scritto dalla famiglia, come vedete l'aiuto della psicologa, nel, in fondo alla slide con l'aiuto della psicologa abbiamo scritto un libro sulla sua storia personale, tramutato in fiaba e con illustrazioni. Questo dice di una grande sapienza, nel, in particolare nella vita quotidiana, una volta che lo vedi scritto dici è un'idea semplice da fare, ma se, poteva benissimo non esserci questo strumento. E poi appunto il bambino all'inizio lo valorizza e poi magari lo, lo rifiuta e poi magari recupera nel corso della storia che era stato bello poterlo fare. Quindi eh, da questo punto di vista questo, questo esempio dice una delle cose che mi, che mi preoccupa di più sottolineare in questa comunicazione, cioè il tempo come una variabile che è propizia nel gestire questo tema e nell'aiutare i genitori nel farsi, nel nello stare di fianco ai propri figli quando manifestano una domanda di riconoscimento, di ricerca delle origini. Cioè, in alcuni casi la domanda può manifestarsi in forma forte, in forma violenta, in forma urlata, oppure crescere piano piano e l'importante è riuscire ad accompagnarla e non farsi mai buttare fuori ed essere sempre disponibili aspettando i tempi di una maturazione e sapendo anche che magari in alcuni casi la maturazione vorrà dire che la domanda decade sostanzialmente. Qualcuno ci ha detto per anni abbiamo discusso di fare questo grande viaggio al paese d'origine, poi a un certo punto quando era possibile farlo alla fine ha detto ma non mi interessa più di tanto. Ecco. La, il tempo ci è propizio, forse questa è una cosa su cui bisogna aiuterebbe anche la, la, la fatica e la resistenza nei momenti di maggiore, di maggiore difficoltà. Ecco quindi intanto accompagnare la domanda. Questo dire i tempi e l'età, perché dire, dire la verità ai propri figli sulle origini non significa dire tutto spiattellato, anche prima abbiamo ascoltato, naturalmente non, eh, ci vuole il linguaggio giusto, cioè, la responsabilità del genitore è quella del saper portare una verità e una storia con le modalità adeguate all'età. Eh, D'altra parte, la paura che alcune cose non vengano dette nella propria storia personale è una delle paure più difficili da gestire per un figlio, soprattutto quando è, quando è giovane. E quindi eh, riuscire a trasmettere l'idea che eh, le cose si possono dire. e Riuscire, ripeto, chiarezza e sincerità, ma e ovviamente non vuol dire prenditi in mano il fascicolo e leggetelo, anche qui. Questo è, è una sintesi di, di quanto le famiglie hanno raccontato in questo, in, nei mesi scorsi. Ehm, qui eh, bisogna anche fare i conti sia col fatto che in ogni caso una storia può, cioè che, che, che, che, questi, che questi figli possono avere delle ferite, che possono anche essere, avere elaborato dei processi diciamo, di fantasia, di ricostruzione. E, e, e quindi eh, l'idea che ci debba essere sempre la, una capacità di accoglienza anche delle, de, de una, di, una, di una vicenda che eh, va, eh, va processata in sostanza. Eh, anche qui, questo è quello che, di, che vi avevo anticipato prima, eh, cioè eh, probabilmente la, diciamo la, la strategia fondamentale è quella del Valorizza, insegnare, valorizzare, insegnare e valorizzare l'attesa e saper attendere anche dai genitori i tempi e le, e, e le libertà dei figli eh, Quale sostegno? Intanto appunto per la famiglia non restare soli, segnalavo che per, per le famiglie sono preziose un'appartenenza associativa, una rete tra famiglie, il sostegno psicologico, il sostegno dei servizi sociali, segnalo che peraltro in, in molti casi tante famiglie hanno detto che con i servizi sociali il supporto era particolarmente complicato, nel senso che questo tema è un tema complicato da gestire nell'alleanza servizi, competenze professionali e dinamiche familiari propriamente, propriamente dette. Anche la scuola è, una, è e dovrebbe essere un alleato nei processi educativi delle famiglie adottive e, e questo eh, può essere ampiamente valorizzato. E, e amici dei figli e gruppo dei pari sono, sono un luogo potente anche perché molto spesso nel, nel rapporto tra ragazzi c'è molto meno... C'è molta più verità, molto più discorso diretto e questo spesso fa fare dei salti all'interno di processi che dentro le famiglie invece magari potrebbero essere anche un pochino più felpati e meno espliciti. Insomma, Molto spesso l'esperienza del gruppo dei pari, non solo di figli adottati, ma proprio nell'esperienza della quotidianità con, con tutti gli altri, spesso porta a domande impertinenti e porta a salti di consapevolezza che sono un'occasione e una sfida. Eh, cosa, si può, cosa funziona per non lasciare soli i figli, per accompagnamento positivo e per non farsi troppo male? Dicevamo già verità, dedicare del tempo e fidarsi nel passare del tempo, eh, rispettare la turbolenza dell'adolescenza, aspettarsi che l'adolescenza non sia un'acqua tranquilla e poi appunto calma e gesso che è, uno dei, è, un, è anche un mio motto personale in tempi di turbolenza, ma credo che per queste famiglie davanti a queste sfide sia un, un elemento molto importante. Qui, eh, come dire, eh, riuscire a non essere mai omertosi, cioè non proporre dei segreti da nascondere, e non è semplice quando si tratta di modulare la comunicazione della verità e, e poi anche questa idea che diciamo non ci siano giudizi morali o condanne nei confronti di chi eh, ha comunque, diciamo, abbiamo sentito prima, eh, ha donato la vita, non ha, ha scelto di non abortire eh, e, e quindi ha dato un'opportunità di vita a me nella, nella mia storia. Non restare soli e soprattutto non restare, soprattutto non aver paura. E quest'ultima citazione che avevo fatto qualche mese fa, a me, a me fa venire in mente una conclusione che, eh, con cui vorrei lasciare un pensiero, un pensiero finale. Io credo che questo tema della ricerca delle origini sia tanto più prezioso in questo periodo eh, e tanto più profetico in un tempo in cui assistiamo a fenomeni devastanti di cancellazione della memoria e ho in mente specificamente il tema dell'abbattimento delle statue di Cristoforo Colombo perché eh, colonizzatore. Eh, il modo di conciliare un passato cattivo, come può essere la Shoah, come può essere il nazismo, come può essere il fascismo nel nostro paese, non è cancellare la memoria, ma fare i conti con la memoria, non è dire la storia è cattiva da adesso costruisco il mio futuro, ma è conciliare il presente con il passato per con contribuire a costruire un futuro. E qui secondo me questa ricerca delle origini dei figli e delle famiglie adottive è come dire una luce positiva di alleanza nel, del tempo, di alleanza della memoria, delle alleanze del progetto del futuro, davanti invece a un atteggiamento di faroce ideologica che pensa di migliorare il presente, di diventare tutti più buoni perché quello di brutto o quello di non condiviso che c'è stato nel passato può e deve essere cancellato e ignorato per sempre. Siamo figli della nostra storia, siamo figli della nostra memoria e questi figli adottivi che, fanno, che vanno alla ricerca della loro storia insegnano tanto anche a noi. Scusate, spero di non essere stato troppo confuso. No, assolutamente no. Grazie eh, Francesco. Eh, grazie perché la tua presentazione che, eh, ci ha consentito di rimettere a fuoco e appunto alcuni passaggi fondamentali per la diagnosi di questo processo, di questa dinamica. Eh, L'osservatorio privilegiato che è costituito dal tuo lavoro e dalla tua attenzione al familiare Belletti è direttore del Centro Internazionale Studi sulla Famiglia ed è per questo che ha a disposizione eh, strumenti e categorie capaci proprio di rileggere questa esperienza così particolare e le dinamiche che la caratterizzano come la ricerca delle origini nell'impianto del tessuto delle relazioni familiari e mi permetto di dire nel tessuto delle relazioni sociali. Penso che tu sia stato squisitamente preciso e puntuale come del resto sempre eh, riesci a fare in tutte le occasioni quindi grazie infinite eh, dunque come vedete sono passate già due ore e mezza eh, io penso che ah, sia volato il tempo eh, e non ce ne siamo quasi accorti abbiamo un po' di tempo perché lo abbiamo assicurato eh, ai nostri interlocutori a tutte le persone che con gentilezza ci stanno seguendo dalle 4 di quest'oggi pomeriggio, di rivolgere a voi qualche sollecitazione qualche domanda. Eh, voi avrete poi il tempo per rispondere, il tempo saranno una manciata di minuti, magari per riprendere o anche per ripuntualizzare eh, una questione. Faccio subito due domande semplici, penso, anche veloci, a, ai, ai relatori, ai nostri amici Giuseppe Cifarelli e alla eh, dottoressa Barbara Segatto. Eh, sono arrivate diverse domande, ve ne propongo un paio. Se vi è mai accaduto che fosse la madre a chiedere di poter contattare il figlio dato in adozione? Solitamente si immagina che la ricerca, e la ricomposizione della propria storia abbia così un principio, un moto di origine dal figlio, allora la domanda è se è mai accaduto il contrario, che siano state le mamme eh, che hanno partorito in, in segreto, eh, in anonimato, a, ad un certo punto ad intraprendere il desiderio di poter vedere o rivedere il volto del figlio partorito. Una seconda domanda, ve ne faccio tre o quattro poi decidete voi un po' come... Eh, quando eh, il genitore biologico accetta l'istanza, come viene poi gestito l'incontro? Questa è la domanda che viene rivolta a voi. Un'altra domanda, sempre sul profilo, diciamo così, legato alla vostra, alla vostra relazione, individuato il genitore biologico... Come viene comunicata la richiesta? C'è un'attenzione, una cura o si trasforma quasi in una prassi in proprio formale, non so, arriva una raccomandata, eh, adesso non voglio proprio bruciare, certo, certo. però è pertinente secondo me chiedersi se la prassi è comunque in grado di tutelare anche la particolarità dell'informazione. Certo non arriva un avviso di garanzia pubblicato prima sulla stampa locale perché in altre situazioni accade questo. E per l'adozione internazionale è comunque necessario notificare ehm, al tribunale la ricerca eh, l'esigenza di procedere in questo senso? Questa è un'altra domanda. Mentre voi organizzate un po' Le vostre risposte io provo ad offrire anche a Marta Casonato e a Francesco Belletti, ma anche a Cristina e a Marco, quest'ulteriore immagine che eh, non ho mai ritrovato nelle diverse occasioni in cui si è parlato di ricerca delle origini. Ritorna il puzzle, ritorna il tema dell'innesto. Io provo a sollecitarvi con questa, con, questa eh, con questo riferimento. Conoscete sicuramente... Eh, un testo di Khalil Gibran, i vostri figli non sono figli vostri, probabilmente la conoscete, eh, c'è un passaggio eh, che indica questa immagine, voi siete l'arco dal quale come frecce vive i vostri figli sono lanciati in avanti. Ok, voi siete l'arco e i vostri figli sono le frecce. Ora la domanda è questa, immaginiamo questa freccia in traiettoria che si interroga sulla propria origine e immediatamente forse pensiamo che la propria origine possa essere l'arco da cui questa freccia è stata scoccata perché ne determina la traiettoria, la parabola, la lunghezza, la proiezione. Tuttavia l'origine di quella freccia sta anche forse nell'arbusto, nel ramo, nell'albero da cui questa freccia è stata preparata, lavorata, formata. Ma c'è anche un altro posto dove le frecce stanno, la faretra. Cioè potrebbe stare anche questa freccia in un posto dove è lì in attesa di un possibile arco. Ora la butto lì perché... Eh, non so, potrebbe stimolare un'ulteriore riflessione anche nella dinamica dell'esperienza adottiva che fa seguito ad un'esperienza di abbandono. Quindi la faretra è un luogo dove la freccia sta, pur essendo stata preparata, sistemata, curata, attrezzata, ma non è ancora scoccata. Allora, il rapporto tra la traiettoria che questa freccia nel frattempo sta eh, vivendo, perché potrebbe porsi questa domanda subito dopo aver lasciato l'arco, in prossimità dell'obiettivo o durante la parabola. Insomma, sappiamo che ascoltando Cristina e Marco questo può accadere eh, dopo un anno, dopo vent'anni, a 60 anni abbiamo sentito Ecco, io non ho mai eh, ascoltato ed è il mio piccolo contributo a questo, a questo evento per poter tornare a riflettere su, sulle dinamiche che si scatenano mentre si, cerca, si cercano le origini senza dimenticare che sotto la ricerca delle origini si cela o si svela e si rivela la necessità di cercare il proprio fondamento. Eh, costitutivo della propria identità, però adesso io restituirei la parola subito a Barbara Segatto o a Giuseppe per vedere di dare quelle, quelle risposte alle domande che io ho se, sempre che sì, siano state chiare, spero sì, di sì sì. sì, sì, sì, lo sono state. Lo sono Diamo la precedenza alla collega, alle donne, sempre... io inizio e vi do. Qualche informazione poi eh, certamente su alcuni aspetti Giuseppe Cifarelli può entrare più nel merito. Allora, ci sono mamme che scrivono al tribunale dicendo io ho dato in adozione eh, un bambino in questo giorno, in questo anno, mi piacerebbe contattarlo o anche c'è stato un allontanamento, so, so che vi siete occupati dell'adozione di mio figlio, mi piacerebbe contattarlo, esistono queste comunicazioni. E, dobbiamo tenere conto che però rispetto al disvelamento delle origini, eh, come dire, il potere è in mano all'adottato. È l'adottato che decide se vuole conoscere, perché nel momento in cui vi è il decadimento della responsabilità genitoriale, un mancato riconoscimento, in qualche modo giuridicamente eh, questo, questo adulto, questo genitore che ha interrotto il suo ruolo di eh, giuridico, eh, perde anche il potere di riattivare questa relazione. Quindi noi possiamo tenere memoria di questa cosa perché qualora fosse riaperto il fascicolo da parte dell'adottato dell sappiamo che c'è una disponibilità e quindi è, è anche più semplice paradossalmente riattivare anche se appunto è necessario fare, sì, non è così facile rimettere insieme soprattutto per gli NN, non ci basta questa comunicazione, um, però ecco. Quindi un passaggio è fatto. In questo momento in Italia non esiste giuridicamente: non è, non è stata istituita un'entità che si occupa di raccogliere eh, le disponibilità, i cambiamenti di intenzioni da parte dei genitori che in una fase iniziale abbiano. Uh, assunto la posizione di non riconoscere e nell'arco della loro vita cambino la propria intenzione e opinione, così come da parte di fratelli che sappiano di nascite uh, da parte dei propri genitori, di altri figli e che ne ricerchino. Non esiste un'istituzione vera e propria che si occupa di questo, però si sì, succede e eh, non dà avvio a una ricerca, perché è l'adottato che può, al compimento dei 25 anni, chiedere di attivare la procedura. Ed è in mano a lui decidere se aprire oppure no questa possibilità. Benissimo. Che cosa succede? Proprio... S S S ah, scusi. No, no, velocemente perché temo che se dovessimo sì. prendere questo ritmo andiamo no, a... No, no, le dico solo una e cosa benissima. Fatto... Il procedimento è asimmetrico. Eh, è unidirezionale sì. e questo però apre la prospettiva dell'informale, nel senso che se questa via formale e garantita, non è percorribile, probabilmente c'è una via informale che invece scatena rischi. E, certo, e, e che ci capita di incontrare, nel senso che quando apriamo i fascicoli a volte le persone arrivano da noi anche perché sono state contattate informalmente, mi è capitato un caso… Quindi contatto informale e la persona ha scelto di non avviare il contatto, di chiuderlo, di chiedere l'apertura del fascicolo per capire chi potevano essere queste persone e decidere se aprire oppure no il contatto. Questo sì, l'ho sottolineato proprio per ricordare certo. la tensione sì, che c'è sì. tra l'esercizio di garanzia dato dalla formalizzazione giuridica e la prassi certo. che invece è in questo oceano in cui... Certo. Occorre appunto navigare con tutti i. Con quello che ci ha raccontato Marta. Infatti, era per. Eh, posso certo. chiedere a Giuseppe una... sì. un certo punto? Certo. Grazie, Barbara Sigato. Sì, allora su, questa, su questo tema, eh, mi viene a dire, è il rovesciamento di senso della ricerca dell'origine. No? È l'origine che cerca eh, la sua freccia, mi viene a dire, no? Ecco che se vogliamo. Uh, può avere anche un suo senso, la, il, la questione è come lo fa, no, perché finché il minore e il minore stesso pur dichiarato adottabile non è ancora stato adottato, ci sono degli spazi e anche giuridicamente il, eh, il genitore della famiglia biologica ha la possibilità, ex articolo 22 se non sbaglio, la legge ad adozione, di chiedere la revoca dello stato di adottabilità, cosa non più possibile quando il minore viene adottato, quindi si chiude perché l'adozione recide i legami e questa recessione dei legami viene poi sancita con la sentenza di adozione della famiglia certo se il legame è disturbante ma è mai capitato, eh, anche eh, minori che ho seguito io in adozione già maggiorenni, rintracciati la coppia genitoriale mi eh, aveva il mio numero mi chiama e mi chiede come fare allora lì va gestito un po' col buon senso cioè se, come fare con che ne so eh, con le relazioni disturbanti se vanno oltre diventano stalking e quindi si attivano le tutele giudiziarie no? eh, ecco, se c'è, se può avere un senso perché no, ma lì si lascia poi decidere anche un po' all'adottato all no? quindi non c'è ecco, più una, un cappello una, un ombrello giuridico ma c'è in qualche maniera il, la, la ricerca del senso e del buon senso nell'azione una buona coppia genitoriale che diventa poi a tutti gli effetti genitori sotto il profilo non solo giuridico ma anche educativo di relazione di cuore, no? se percepisce che nell'interesse del figlio un'eventuale ecco, apertura, io credo che non, insomma, nella mia esperienza, vedo che non si oppongono neanche. No? Alcuni minori vengono intracciati già maggiorenni, poi attraverso appunto internet, quello che diceva prima la dottoressa, e con intrusioni vere e proprie in famiglia e lì se il minore poi ecco se l'innesto non è stato proprio dei migliori trova, può trovare uno spazio però devo dire che la famiglia adottiva rimane sempre un, un riferimento fondamentale un faro guida nella vita di questi minori che possono anche prendere come dire delle sbandate dal punto di vista ecco di queste sollecitazioni esterne l'altra domanda era quella sull'adozione internazionale se non sbaglio cioè mm -hmm. ecco, non c'è uh, un istituto giuridico in questo senso, però ultimamente alcuni stati, quali mi sembra la Thailandia, eh, chiedono il riconoscimento dell'adozione internazionale dall'autorità uh, dall italiana. Quindi nel momento in cui si apre un procedimento, un fascicolo in cui l'autorità italiana interviene in quell'adozione, probabilmente quello che va agli atti del fascicolo può essere valorizzato ai fini di un'eventuale ricerca delle origini. Ma eh, se non c'è questa, diciamo, collaborazione, non c'è con tutti gli Stati, allora eh, il compito del Tribunale si esaurisce con la, eh, il decreto di idoneità alla coppia. L'adozione internazionale è così. Cioè, il decreto di idoneità alla coppia esaurisce il compito del Tribunale. Ecco, tranne che non si aprono delle posizioni... Legate a una collaborazione fra stati nell'ambito dell'adozione dell dell'anno produttivo. Infatti, con la Thailandia c'è un vero e proprio anno produttivo come per internazionale, ma non tutte le, non tutti gli, gli stati hanno questo anno produttivo. Poi leggevo un, un messaggio dove c'è eh, nella chat: sì, direi, che... sì, sì, direi come ho detto durante okay, okay. il nostro incontro, noi raccogliamo comunque. Ah, va bene, mani, poi casomai risponderò alla domanda. E, sì, le che venire, mi chiedeva... e Le faremo pervenire adesso, abbiamo la necessità okay. di concentrare eh, a titolo esemplificativo alcune domande, le condividiamo e voglio assicurare tutti i nostri gentili partecipanti che eh, noi faremo pervenire le, le vostre domande ai nostri relatori. Sempre eh, quindi ringrazio anche Giuseppe e ringrazio ancora Barbara per la loro puntuale risposta. A sì, possibile. magari solo una precisazione, ecco, sì. quando la mamma viene individuata noi deleghiamo i servizi sociali territoriali del territorio sì. di residenza della madre a contattarla, di solito la contattano, la convocano e in quella sede le danno comunicazione e raccolgono la, loro, la sua disponibilità o meno. Solo questa precisazione. Sì, C'è un accompagnamento, no? un incontro fra genitore e figlia sull'istanza dell'adottato. Quindi vengono accompagnati, non vengono lanciati in un incontro senza paracadute, diciamo così. Ecco. Benissimo, grazie. Mentre eh, chiedo a Marco, a Cristina, a Francesco e a Marta chi desidera interloquire con, i nostri, con le sollecitazioni che sono pervenute, ne sottopongo Ancora un paio, eh, penso che Francesco possa essere l'interlocutore, eh, qualcuno chiede di precisare meglio il non restare soli eh, che tu suggerivi ad una famiglia che attraversa una stagione di questa, di quest con queste caratteristiche. Eh, non restare soli perché fra i diversi soggetti venivano citati i servizi territoriali, così come sono stati ricordati adesso da Giuseppe e da Barbara, Talvolta sui servizi territoriali emergono criticità, io le, le esprimo così, eh, se non timori. Ora, è chiaro che i servizi territoriali sono una risorsa preziosa sul territorio. Eh, qualche volta, tuttavia, le famiglie adottive hanno avuto anche esperienze critiche. Allora chiedevano in, in chat se eh, questo non restare soli Dovesse necessariamente passare attraverso il ricorso ai servizi territoriali è un auspicio o, o insomma se forse l'insieme dei soggetti che avevi menzionato forse può restituire però un approfondimento su questo un'altra questione sollevata e quindi sempre Francesco e Marta ma anche a Cristina perché no, è sulla gestione della verità di fronte ad un figlio eh, in tenera età che è convinto di una propria condizione e delle proprie origini, è convinto di determinate situazioni che non corrispondono alla verità, questa mamma o questi genitori adottivi si interrogano su come e se svelare la verità che non corrisponde a quanto il minore, il figlio, si è proiettato o, ne, o di cui ne è convinto. E quindi come gestire lo svelamento di una verità che non corrisponde ad una verità che per il momento eh, consente a questo minore di avere in qualche modo un quadro chiaro e rasserenante, ma la verità corrisponde ad altro. E Allora l'interrogativo eh, riguarda lo svelamento eh, della verità e i tempi dello svelamento di questa verità, perché in questo caso che vado a ripetere solo eh, semplicemente è un caso di, una, di un figlio minorenne, un bambino insomma di, di pochi anni. A voi la parola Francesco. Io faccio la versione breve nel senso che il tema del, dei servizi, il tema del non restare soli è, è solo restituire alla famiglia l'idea che ehm, se il problema è più forte della propria capacità di adattamento vale la pena di chiedere aiuto e di rivolgersi all'intera rete, non c'è un unico soggetto con cui fare i conti, eh, dalla ricerca era venuto fuori una certa fatica nell'interazione di queste famiglie adottive con i servizi territoriali, e eh, eh, eh, eh, può capitare nel senso che molto spesso i servizi territoriali sono berati, agiscono solo su mandati di urgenza su mandati di esplicito loro ruolo, invece un accompagnamento alla gestione educativa della ricerca delle origini non è proprio il lavoro di un servizio sociale territoriale, magari è più il lavoro di un servizio di assistenza di relazioni, di un consultorio eh, o, di uno, o di uno psicologo, quindi insomma la, la, la slider è un po' tranciana e poco caritatevole nei confronti dei servizi territoriali che fanno il loro, come appena, è appena stato detto, ma su questi temi che sono un po' più di software che non un po' più di sostegno strutturale, fanno un po' più fatica ripeto, dal punto di vista dell'esperienza delle famiglie, come rilanciavi anche tu Gianmario. E però appunto l'idea è non abbiate paura di, di chiedere aiuto a un amico, di chiedere aiuto a un'altra famiglia di cui vi fidate, di chiedere aiuto a un'associazione, di chiedere aiuto a uno psicologo. Non tutti saranno capaci di avere le parole giuste, di dare le risposte giuste ma almeno tu sei in movimento e te la giochi anziché farti eh, restare intrappolato claustrofobicamente nelle tue capacità di risposta autonoma. Quindi questa era l'indicazione generale che credo che sia comunque utile anche a ogni famiglia che deve litigare con il suo figlio adolescente o qualunque davanti a qualunque emergenza. Rispetto al tema della verità mi rimetto alla sapienza esperienziale delle famiglie che hanno dovuto gestire questo perché è una di quelle circostanze in cui quando, finché non ci sei dentro puoi dare dei buoni suggerimenti ma è diverso stare nelle scarpe di chi ci deve camminare grazie Francesco Marta prima eh, della verità aggiungo un pezzettino anch'io e faccio prova a ribaltare un po la domanda se 40 anni fa avessimo fatto un webinar cosa impossibile però dicendo, probabilmente sarebbe uscita una domanda dal pubblico che dice, e fosse stato un webinar rivolto a tutte le famiglie, una domanda possibile sarebbe stata, mio figlio è stato adottato, però non lo sa ancora, questa è un'informazione dolorosa, gliela dico o non gliela dico? <ride> Eh, io credo che ci sia, con tutte le dovute, come dire, cautele del caso, però un po' una similitudine con questo, no? Credo che con gli anni abbiamo tutti, famiglie, eh, operatori, imparato che la verità, per quanto dolorosa, è un po' salute, diciamo noi psicologi, no? Quindi, se queste informazioni, soprattutto, voi le avete con certezza e sono nei documenti di vostro figlio... Quei documenti un domani, come dire, sono la sua storia, per cui lui la, la potrà uh, vedere. Ora, eh, c'è un po' da interrogarsi su come reagirà di fronte alla reazione, di fronte al sapere che per anni ha creduto un'altra cosa. È meglio è meglio come dire che lo, che lo capisca in età adulta però sapendo che per anni ha creduto tutta un'altra cosa o è meglio avvicinarlo pian piano e con le giuste parole eh, alla verità se voi la sapete perché in fondo voi non smontando quella che è la sua idea adesso eh State un po' nascondendo una cosa che sapete cioè se voi non la sapeste sarebbe una cosa diversa ma considerato che voi la sapete avete un po' eh, rischiato di minare anche un po' la fiducia di vostro figlio nei vostri confronti temo, quindi la risposta che si può dare appunto come si diceva prima affidandosi anche alla sapienza di chi ci è già passato, confrontandovi in associazione con qualche operatore eccetera, è con, con i giusti tempi, come dice la legge no? con i giusti tempi nei giusti modi provare a, ad avvicinare a questa verità con il tempo nel senso che non è che dovete eh, spiattellargli una cosa dolorosissima tutta subito però ad esempio magari iniziando dal dire ma eh, forse magari non è proprio così come ci immaginavamo quindi agire per gradi no? e poi ma chissà come potrebbe essere hai mai pensato che forse potrebbe essere così? e poi con l'età eh, via via fornire qualche elemento in più però ripeto se, mh, se i genitori hanno questa informazione che un domani probabilmente lui avrà eh, si rischia proprio un po' di minare eh, di costruire il rapporto su qualcosa che, che non è là la verità ecco Grazie, grazie Marta, a nome di chi ha rivolto questa questione. Eh, chiedo con sincerità se Cristina e Marco hanno una battuta perché altrimenti io andrei verso le conclusioni perché siamo troppo a ridosso delle 19 e vorrei essere rigoroso e rispettoso anche con i nostri partecipanti. No, io sono una, veramente una battutissima su questo argomento e eh, forse sono più tranchant della psicologa, eh, ma sono assolutamente d'accordo. Cioè la verità in primis, perché si... In primis eh, per una questione di rispetto nei confronti di tuo figlio, del tuo essere famiglia, della sua storia e, e secondo cioè guardiamo il rovescio della medaglia, quando poi scoprirà la verità magari a vent'anni, cioè lì davvero ci sono i presupposti di un disastro. Eh, se, sei, eh, se, se sai di aver vissuto vent'anni nella menzogna e eh, i, i tuoi genitori sapevano invece la verità, credo che potrebbe essere devastante. davvero. Quindi, ok, mentre... raccogliamo i tempi ah, e ehm. le modalità. Certo. È eh, difficile dire se ehm, quando e come. Immagino che l'esperienza e il confronto possa aiutare davvero. Eh, grazie grazie a voi. Io prima di ringraziarvi, alla fine eh, desidero, però, adesso, dare la parola al presidente Marco Griffini, al presidente di AIBI Amici dei Bambini, per alcune eh, considerazioni conclusive. Marco Griffini. Grazie, grazie. Grazie a tutti, un ringraziamento molto interessante. È tardi, quindi io cercherò di parlare con il linguaggio della poesia, che è il linguaggio che abbiamo sentito. Abbiamo sentito il meraviglioso puzzle di Marco e gli occhi verdi di Pietro, il primo figlio di Cristina. E in effetti dopo 41 anni dal masticare ogni giorno l'adozione, il pane dell'adozione tre figli adottati sette nipoti di cui due adottivi e quattromila bambini accompagnati da tutto il mondo alla loro vita io ho capito una cosa sola che l'adozione è un mistero è un mistero, è un grande mistero che cosa si nasconde in quell'atto per cui due sposi si vedono e si sentono padri e madri di un figlio, non loro? Qual è la risposta? In 41 anni non l'ho mai trovata. E ringrazierei qualcuno se me la desse. Alla domanda fondamentale dell'adozione. Come può un bambino abbandonato dalla sua mamma credere ancora nell'amore di un'altra mamma? Io la risposta non l'ho mai trovata, eppure accade, ogni giorno, tutte le ore di questo giorno. Ma un mistero, nella sua giusta accezione, non una realtà che non riusciamo a comprendere mai, non è questo il mistero. Il mistero è una realtà che svela giorno dopo giorno, adozione dopo adozione, un pezzettino della propria realtà, un altro pezzettino ancora della sua verità. Ho capito allora che l'adozione, quello che io definisco sempre un atto meraviglioso, io sono un inguaribile romantico. Non parla solo il linguaggio giuridico, che ha sentito Giuseppe Navarro, grazie, della formazione, del sociale, grazie Francesco, del corpo, ma anche quello, e se non soprattutto, spirituale. Io non sarò mai padre di un bambino abbandonato che non è mio figlio. E lui non sarà mai mio figlio perché me lo dice una sentenza, fra l'altro Cristina, quelle che doti tu in cinese comprensibile. Io sarò padre di questo che non è mio figlio, se credo, se credo, non sono convinto, se credo che lui è mio figlio. Ma non basta nemmeno questo, perché io non sarò suo padre se lui, se mio figlio non crede che io sia suo padre. E ora allora, è il dubbio e tutti lo possono toccare con mano, lo vediamo, l'abbiamo sentito stasera. Che l'adozione parla il linguaggio della mistica. Cioè, quell'esperienza spirituale, l'abbiamo sentita. Cristina, Marco, peccato che non abbiamo genitori adottivi, me ci sono io, parlerebbero anche loro questo linguaggio. Che attraverso la contemplazione del divino si arriva a questo tema della mistica. Perché... Di cosa abbiamo parlato stasera? Rinascita, nuova vita, redenzione dal male dell'abbandono, grazia e dono. E questo è il linguaggio della mistica dell'adozione. Vado brevemente perché ormai siamo, siamo in ritardo, poi magari faremo un bel convegno sulla spiritualità dell'adozione. Ero, ero Gianmario. Cerco di esporre il tema dell'origine velocemente con il linguaggio della mistica. Allora, non possiamo non partire in questa esplorazione velocissima, un cammino velocissimo, vado vado di corsa, dal celebro passo di Isaia. tanto Chi volesse approfondire, faccio un pochettino di pubblicità, la bella rivista Le Massa Bactani, poi magari la fa vedere meglio Gian Mario che è una rivista sulla spiritualità dell'adozione. Le Massa Bactani, perché? Sono stato abbandonato. È l'unica rivista in Italia, ma anche nel mondo, che affronta il tema della spiritualità dell'adozione. E qui c'è un bellissimo pezzo di Davide Pezzoni che parla proprio di questo tema della, della, della di Isaia. Perché in questo celebre passo c'è tutto il DNA dell'adozione che innerva di sé tutto il percorso successivo. Isaia, profeta di Dio, si dice che l'atto di adozione, l'accoglienza di un bambino abbandonato, è il più grande atto di giustizia che un uomo e una donna possono mai compiere nella propria vita. È un atto di giustizia. Attenzione, ma si va di bene. Qui non si parla solo di giustizia umana. O meglio, non solo. Perché noi con l'adozione, noi due, io, marito, lei, moglie, noi due poveretti, titubanti, pieni di paura e di ansia, a ben vedere, andiamo a ristabilire il diritto della famiglia, ma direi anche alla vita di un bambino che è stato leso dalla nostra società. Quante volte noi lo diciamo, Cristina? Abbiamo salvato la vita di questi bambini, non solamente abbiamo dato una famiglia. E, e ristabiliamo questa dignità di questo tremendo atto in cui noi tutti, Dottor Belletti, sociologo di fama mondiale, ne siamo responsabili, perché se anche io non sono colpevole dell'abbandono della mamma di Cristina, della mamma di Marco, ne sono comunque responsabile, perché magari potevo fare qualcosa come membro della società che non ho fatto. Io quindi sono responsabile di ogni abbandono che si verifica nel mondo. Sapete quante sono gli abbandoni? L'abbiamo calcolato. Ogni 60 secondi viene abbandonato un bambino. Per arrivare alla cifra di 186 milioni, statistiche del 2009. Figurate. E noi, non i politici, non i presidenti degli stati, noi, compi noi compiamo con il nostro sì questo atto di giustizia, ma qui Isaia ci dice qualcosa in più e ci introduce profondamente sul tema delle origini, in questo atto che sconfina con la giustizia divina, questo atto che redime qualora mai ci sia stato il male dell'abbandono, noi non sappiamo se ogni abbandono è stato un male, ma qualora ci sia stato questo grande atto di accoglienza, scatena la giustizia divina e questo male, scopre l'altro suo volto, il bene. Per cui ogni abbandono, se accolto, diventa un dono. Questo ci dice, ci dice Esaia, no? il, il, passo è, il passo è famosissimo. Si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi più per il figlio delle sue viscere? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. E dunque il Signore chiama qualcuno fin dal, fin dal seno materno ad annunciare parole di nuova speranza. Allora, vabbè, siamo arrivati perché già vediamo in prossimità il traguardo, perché la mistica sì, richiede tempo, ma è abbastanza veloce. A questo punto siamo giunti alla conclusione. E vorrei indicarvi, contemplando il pezzo di Isaia che vi ho appena letto, ma anche l'esperienza di vita dei nostri figli e ne abbiamo sentite due poi parlerò anche dell'esperienza velocemente di mia figlia, la mia prima ma potrei parlare anche degli altri indica tre origini della nostra, della nostra adozione o meglio una sola origine perché tutto si traduce in un atto d'amore e qui, e qui e Cristina l'ha detto in maniera decisa sono frutto dell'amore ecco Cristina, ecco la tua origine: sono frutto dell'amore. E allora la prima origine è la scintilla della nascita. E qui sarebbe bello introdursi nel mistero della nascita. Eh vabbè, quell'unico intervento, a mio modo di vedere, non vorrei essere eretico, l'unico intervento di Dio nella nostra vita. Dio interviene solamente in quel momento lì, nella scintilla. Dopo il grande immenso atto di amore infinito che è stato l'abbandono a noi del suo unico figlio perché mi ha abbandonato in quell'atto il padre Dio ha dato a noi il suo unico figlio, l'ha abbandonato a noi, perché accogliendolo noi potessimo salvare e collaborare con lui la scintilla che scatena il dono della vita quanti figli abbandonati e adottati hanno ringraziato le loro madri biologiche e abbiamo sentito questa sera, l'ha detto anche Belletti, un sociologo, non solamente i nostri figli, per aver voluto conservare e a sua volta ridonare, cioè ridonare, questo immenso dono. In ogni nascita c'è il senso della buona promessa, che non può essere sprecata, sarebbe un dono inutile se non viene accolto. Se un bambino abbandonato non venisse accolto, sarebbe un dono inutile, sprecato. E questa è la grande, la grande responsabilità che tutti noi abbiamo, in modo particolare i giudici. Le famose qui potremmo parlare delle famose scender list, delle famose neglet list. I 3.000 bambini che ci arrivano dalla Cina. Gli 800 dalla Moldova, il 1500 dalla Colombia. Tutti i bambini che hanno 13, 14, 15 anni, vai a leggere le loro storie, sono tutti entrati, chi ha un mese, chi ha un anno, al massimo due anni. Ecco, le Neglect List, i bambini abbandonati, i bambini invisibili, avrebbero potuto essere adottati da tutto il mondo. La seconda origine, finito John, sempre innervata dall'amore, che in questo caso veste gli abiti della speranza. E quel momento magico, anche questo è un mistero, nel quale una coppia di innamorati decide di prolungare il loro amore, dandogli un senso di, di infinito. Vogliamo avere un figlio. E che cos'è questo vogliamo avere un figlio, se non una proiezione del nostro amore infinito, se non, direbbe il teologo, fogliazza, no? direbbe quasi un respiro di eternità e di trinità. se no, Cos'è se non è questo il figlio? E per noi coppie sterili che portiamo impresso nella carne, direi marchiato nella carne, il dono della grazia della sterilità feconda, che è una grazia particolare, abbiamo studiato anni e anni, abbiamo scritto l'Ire dei Dio, mi piacerebbe poi anche qua affrontare questo tema con tutte le coppie con tutte le coppie sterili, non so se voi avete idea, le idee di quante siano oggi in Italia le coppie sterili, più di 3 milioni, più di 3 milioni coppie sposate, sterili, più di 3 milioni che vivono magari nella loro disperazione di non poter avere un figlio, di là abbiamo milioni e milioni, milioni di bambini abbandonati. A tutti, a tutte le coppie, quando decidono di mettere al mondo un figlio o di adottare un figlio, siano non essere sterili o meno, viene donata questa particolare grazia. La grazia della sterilità feconda. Perché lo sappiamo che Dio Padre dà le grazie a tutti, non solamente ad alcuni e ad altri no. E allora mi piace pensare, allora noi coppie... No, sentiamo proprio il senso di una vocazione copestere a collaborare proprio alla chiamata del padre. E allora mi piace pensare nella mia contemplazione poi vabbè la contemplazione di un vecchio che in questo momento nel momento in cui quando scocca la scintilla fra due innamorati, sì vogliamo adottare un bambino abbandonato in questo momento un bambino nasce in qualche parte del mondo. E per noi, e per lui, inizia questa lunga attesa. Infine il terzo aspetto, e ho finito, della ricerca dell'origine, non meno importante, anzi forse il più importante. E questa riflessione non è frutto del mio pensiero, ma di mia figlia adottiva, Greta, La quale incinta del primo figlio, <ride> vi permettetemi, quando l'ho adottata alla Nazione Nazionale, quattro anni, aveva una grave malformazione, dice, ma, ma non potrà mica avere figli questa sta bambina qua, no? ma, la volete lo stesso, ma non la vogliamo, certo. Beh, ha fatto quattro figli. Insomma. Viva la grazia della sterilità feconda. E ora, nel momento in cui resta incinta, del primo figlio, scrive queste belle cose, e ripercorre nel suo cuore di novella mamma, l'attesa della sua mamma biologica ne contempla le difficoltà della gravidanza, magari sola, magari senza nessuno. Lei magari non ha provato la gioia dell'attesa che inerva di sé qualsiasi madre, specialmente per il primo figlio, e scopre il grande dono che sua madre, chi l'ha partorita, ha fatto per lei. Un abbandono che non è un abbandono, ma un grande, immenso dono. E Greta accoglie nel suo cuore la mamma biologica il suo gesto e scopre il volto del dono della sua mamma biologica. E non importa, lo ripeto, questo è fondamentale nella mistica dell'accoglienza ed è un aspetto che va studiato oltre che contemplato. Sapere se l'abbandono è, è stato scatenato da un male, anche orribile, non importa. L'accoglienza, lo sappiamo, lo vediamo, l'accoglienza di questo abbandono fa parte prima da parte nostra e poi soprattutto da parte dei nostri figli, ne cambia il volto. E così alla fine della sua contemplazione, e della nostra ho finito, Greta esclava, madre, io ti ringrazio, e ti adotto. Adotto il tuo amore. Greta la riconosce e la accoglie. Tu sei la vera origine, mamma, del mio amore. E insomma, noi possiamo potremmo anche seguirla proprio nel momento in cui ci sentiamo anche noi abbandonati. Certo, non sono gli abbandoni dei nostri figli, la tragedia umana. Ma quante volte ci sentiamo abbandonati? Ecco, in questo momento noi vediamo un momento di grazia. E allora potremmo anche noi fare come ha fatto Greta, fare come hanno fatto molti i nostri figli, adottare l'amore con la A maiuscola e riconoscerci suoi figli, figli di un padre che sempre ama, che mai abbandona e che accoglie sempre. Padre, io ti adotto e riconosco che sono tuo figlio. Grazie. Grazie Presidente Griffini per queste riflessioni conclusive di questa giornata. Siamo andati oltre l'orario stabilito, ma neppure così esageratamente. Io voglio rivolgere solo ultime parole di ringraziamento e mi perdoneranno i relatori, ma vorrei ringraziare tutti i partecipanti, tutte le persone che si sono iscritte, quindi tutti i figli, tutti i genitori, tutte le famiglie, tutti gli operatori, tutti i professionisti che hanno voluto raccogliere questa opportunità, questa nostra offerta, diciamo così, di condivisione, di riflessioni sul tema. A tutti i relatori devo rivolgere un particolare grazie per aver offerto la loro competenza e la loro esperienza così preziosa e così eh, in grado di accompagnarci per un altro tratto su questo percorso che non giunge oggi ad avere risposte, abbiamo semplicemente dialogato su un tragitto che continueremo a percorrere insieme alle nostre famiglie, insieme agli operatori. Avevo accennato, e quindi grazie a Giuseppe Cifarelli, grazie a Barbara Segatto, grazie a Marta Casonato, grazie a Cristina Legnani, a Marco Carretta, grazie a Francesco Belletti e grazie ancora al Comune di Venezia che ha consentito a questo evento di potersi eh, realizzare ed essere offerto ad una platea eh, diciamo sicuramente nazionale, forse anche internazionale. Vi eh, avevo anticipato che questo è il primo evento ufficiale e formale di questo nuovo eh, servizio di AIB Amici dei Bambini. Eh, Faris, voi potete trovare il link per accedere a questo servizio di formazione, di accompagnamento e di sostegno attraverso il sito web di Amici dei Bambini. Eh, questo servizio questo, eh, è attivo da oggi e ha inaugurato formalmente con questo webinar tutte le sue iniziative formative, tra cui molti e diversi webinar insieme a tanti altri servizi che accompagneranno e sosterranno e formeranno dopo aver ascoltato l'esperienza dell'accoglienza eh, grazie davvero per aver trascorso con noi tutto questo tempo ribadisco che le vostre questioni e le vostre osservazioni saranno consegnate e saranno rese note ai nostri relatori i quali nel tempo se vorranno e se riusciranno potranno farci pervenire le risposte e noi faremo insomma da ecco è andato in onda il sito di faris lo potete vedere è comunque consultabile è raggiungibile in autonomia da oggi sul web quindi da oggi è accessibile e visitabile bene alla ricerca delle origini sulla sulle orme della mia adozione sapendo che oramai abbiamo capito che la ricerca delle origini non è una mera ricostruzione biografica o anagrafica, non è archeologia del proprio passato, ma è una sfida educativa che quindi appartiene alla vita e alle dinamiche della mia vita mentre muove i suoi passi nella storia. Io ringrazio, se posso tornare a vedere i, i nostri relatori che sono stati così eh, gentili di poter di dedicare tutto questo tempo e questo pomeriggio e con questi ringraziamenti saluto tutti saluto chi è rimasto pazientemente ancora fino a quest'ora collegato e vi rinviamo alla prossima eh, esperienza, al prossimo appuntamento grazie